Qua è tutta una questione di ascolto, perché le persone non sono capaci di ascoltare, dato che non passano parte del loro tempo dentro se stessi. Questo si dice, questo è un movimento naturale che è sempre pieno, non ha vuoti. Adesso faccio invece un movimento, questo è il momento sbagliato, a dei vuoti. Patrizia fa un momento giusto pieno. Ok, adesso lo rifà, però porta le braccia troppo su, qui si svuotano le spalle. Cioè, un momento pieno è un movimento che farebbe un animale. Lo inspira. Pieno, puoi andare di più, vai, di più, vai. vai. ecco oh. perché è un animale. Sempre eh? ok, fallo più su. Ecco qui: le mani più su ruotano. Se pensiamo ai nostri avi, ormai avi, nonni. Bisnonne, che si stiravano, no? eh? lo stirarsi è -chi. è un movimento in cui c'è pienezza, non c'è uno stirarsi a vuoto, questo è uno stirarsi a vuoto, l'animale che si stira è sempre pieno, cioè il suo centro, il suo diaframma, il suo movimento è sempre correlato un gatto, un cane, qualsiasi animale, cioè nella natura lo stirarsi va bene. L'essere umano può a volte stirarsi, ma la maggior parte dei momenti fa dei movimenti vuoti come questo, in cui c'è un blocco del respiro, che viene al fanno. Quindi qui dobbiamo sentire come fare una ispirazione fuoco, ma sempre piena la testa deve cambiare, la colonna deve cambiare la posizione alta i polmoni si riempie respirazioni ottime per la parte alta di polmoni. In caso d'asma, ad esempio, questo tipo di apertura, se viene una crisi asmatica, è molto potente. Può sostituire l'assunzione di farmaci come Ventolin o altri